Grazie Presidente, ma sarò veramente eh, molto, molto breve, eh, l'assessore Lemmetti ha già ev evidenziato che sono i, tra eh, i tratti salienti di questa delibera che arriva con il suo progressivo numero 3 già oltre la metà, metà dell'anno, quindi è considerando anche cambiato improvvisamente, l avevo chinato il capo, mi è cambiato il Presidente, buonasera Presidente Secci, eh, che arriva in un, in un momento particolare della, della gestione del, dei conti del, di, di Roma Capitale, vale a dire in un momento di forte stress per, eh, per l'amministrazione, eh, soprattutto per quanto eh, deriva dal periodo di lockdown che ha costretto i cittadini italiani ma, e, e quindi anche quelli romani e soprattutto le, le attività produttive a vedere eh, diciamo, la, loro, la loro azione eh, limitata fino al blocco totale in alcuni casi. Questo per un'amministrazione è un fatto tremendamente importante perché da una parte eh, l'amministrazione ha aumentato, diciamo ha dovuto gestire una, con ma le maggiori difficoltà derivanti dalla situazione del, del, dell'emergenza sanitaria, quindi dovendo eh, di fatto eh, aumentare i propri sforzi per garantire ai cittadini comunque la possibilità di usufruire di quei servizi che normalmente devono, anzi, eh, di cui usufruiscono e che devono essere eh, utilizzati dai cittadini per poter svolgere le loro attività normali tutti, tutti i giorni. Dall'altra, invece, l'impossibilità di eh, vedere entrare nelle casse del, del Comune quelli che sono normalmente tutti gli eh, emolumenti, le, le imposte, le tasse, le, tutto quanto è previsto da leggi e regolamenti che vanno ad alimentare quanto l'amministrazione capitolina ha a disposizione proprio per erogare quei servizi. Non credo di dire una cosa non conosciuta eh, eh, anche perché ne abbiamo parlato anche in commissione bilancio con l'assessore Lemmetti che l'ipotesi di minori entrate, quindi di fondi che vengono a mancare per eh, Roma Capitale, potrebbe alla fine essere di 7-800 milioni, che per un'amministrazione eh, come, come la nostra ovviamente non rappresentano una perdita eh, banale. Per cui fermo restando l'intervento dello Stato sia... Eh, diciamo contingente a quello che è stato il, e che ancora è il periodo di emergenza e anche futuro eh, sperando in un, ulteriori interventi sul, eh, sul supporto alle amministrazioni locali da parte del, eh, la, eh, del governo possibilmente con il supporto forte e unito del, eh, del Parlamento Roma si è trovata ad affrontare un, delle difficoltà non indifferenti. Dobbiamo dire che eh, la possibilità, per esempio, di, eh, di sfruttare anticipazioni di cassa per 900 milioni mette l'amministrazione capitolina, la città di Roma, i cittadini di Roma nelle condizioni di vivere con eh, serenità comunque questo, questo momento, perché Roma è in grado di far fronte a quelle che sono le necessità della città e dei cittadini. Questo grazie, e ci tengo a sottolinearlo, al lavoro che è stato fatto in questi anni per mettere in sicurezza i conti eh, di, Roma, di Roma Capitale e di tutta l'amministrazione proprio nel, nell'ottica che anche un'emergenza di questo tipo, pur non prevista, eh, non potesse mettere in crisi profonda l'amministrazione tanto da dover ricorrere eh, all'indebitamento o, o altre forme. Volevo eh, dire che ovviamente tutti questi, tutti questi interventi eh, vanno nel, nell'unica direzione di eh, permettere uno svolgimento eh, sia per la, ciò che riguarda la parte corrente che per eh, ciò che riguarda gli investimenti della seconda parte dell'anno, sperando ovviamente che la situazione torni ad essere il prima possibile, il più vicino alla, eh, alla normalità, per eh, diciamo consentire una rapida ripresa soprattutto di quelle, di quelle attività che maggiormente stanno soffrendo in questo momento, ricordando che l'amministrazione capitolina ha cercato nell'ambito di quelle che sono le sue competenze di eh, sostenere tutti coloro che sono eh, in difficoltà nel miglior modo possibile, eh, diminuendo o annullando quelli che sono gli oneri a carico delle, atti delle attività produttive. Ricordo dire, eh, la recente eh, delibera sul, eh, sull'occupazione di suolo pubblico, sull'ampliamento possibile del, degli spazi per garantire alle attività produttive che hanno ripreso ad operare dopo il fermo, il fermo totale una eh, maggiore possibilità di vedere garantiti quelli che sono i loro investimenti e quindi gli introiti che vanno a, so, eh, a supporto e copertura sia degli investimenti fatti che ovviamente del diritto eh, di chi fa impresa di vedere coronati eh, gli sforzi relativi alle imprese che, eh, che gestiscono. Quindi eh, io direi che possiamo con tranquillità approvare questo, eh, questo provvedimento per, eh, anche in termini di fiducia sul, eh, sul futuro. Roma è in condizioni di sicurezza. Sia per l'ottima risposta dei romani e dei cittadini italiani a quelle che sono state le disposizioni del, del governo rispetto al, allo stato di emergenza, fatte salve qualche eccezione ma quelle esistono, quelle esistono sempre, e sia perché l'amministrazione ha operato in questi anni con oculatezza e prudenza, quella prudenza che abbiamo tante volte ricordato in quest'Aula, che rimane spesso all'interno delle comunicazioni dell'amministrazione, magari senza altisonanti titoli sui giornali, ma che in realtà poi si dimostra nel momento di difficoltà come un di salvezza per un'amministrazione che deve garantire tanto ai cittadini in termini di servizi, assistenza e supporto. Grazie.